Questo resto eh, eh, è caduto abbastanza maggiore di fronte a quello che è successo. sia sul piano diciamo, della politica istituzionale, sia sul piano dei movimenti, delle, dei conflitti sociali, come di fatto ci siano delle dinamiche che in qualche modo sono differenti tra eh, quello che succede sotto Roma e quello che, che succede sopra. Eh, che comunque mantengono i dati comuni ma a il i che ci serve essere se introdurre i nostri ospiti abbiamo Carmine Lodendi che eh, ha scritto il eh, libro eh, sì. eh. scusate sono rosato e mi gli altri i Ecco. orari e allora la che c'è ha, per che ha che svolgerà quindi il campo da eh, alcuni approcci normale, eh, sia storici sia più attuali diciamo, alla questione meridionale. Quello è l'approccio neocorgonico possiamo dire, cioè quello del sud eh, potenzialmente capace di uno sviluppo eh, incredibile se fosse rimasto indipendente dal diciamo. L'approccio del meridionalismo ufficiale, cioè quello di una lettura in cui uh, la questione meridionale viene vista spiegata dalle dinamiche eh, generali del, del capitale, e dei <Si�> vari rapporti di stabilità uh, che si vanno a formare tra territori eh, del capitalismo, è l'altro approccio, uh, quello di che è, che esiste sulla una questione meridionale, ma un po' di altro. Uh, quindi quello che tu vai anche in qualche modo a mettere uh, a critica la categoria presa così per com'è il colonialismo. No? quindi vorrei partire un po' da questo per, se voglia um, sia per credibilità questa categoria sia per una diciamo di anche storica perché per le varie però fino sì, a un certo punto. Grazie Vincenzo, perdonami, davvero se non mi hai invitato a ricordare il titolo, ma mi inchinerò ancora a ridere questo, questo libro. A quanto pare, non mi un titolo pubblico che mi da ricordare, ma, ma praticamente è già stato denominato in vari modi, alcuni sono molto divertenti. Eh, in ho, ho, ho, ho, ho il primo è stato, ovvero, il copyright, il corretto che dobbiamo standardizzare. Non mi dirò, la chiamata Il professore per il giorno. Un'altra persona mi ha chiamato Il professore delle nazioni, quindi, dopo diciamo, avevo no? un del quasi terzo mondo, per presidenza e invece più bello è altro spazio un occupato, ma mi ha chiamato Il della nazione, quindi, quasi terzo salve raga salve raga tutti noi adesso allora eh tu vabbè magari ci sono a, a capire che cos'è questa questione meridionale che è un po' una, diciamo, un feticcio che eh, l'Italia come stato stata un'azione e, e gli italiani nel processo di costruzione della loro identità si portano così da un po' di tempo e diciamo che non c'è neanche troppo a poco da, che ha studiato queste cose su quando comincerebbe questa questione? Secondo una, una, una storica, periodo, Ma, infatti, che ha fatto uno studio molto interessante negli anni 90, c'è una persona che ha detto, una la questione meridionale nasce con l'unità, oppure nasce dopo l'unità, lei dice no, la questione meridionale nasce nel 1848 e guardate il popolo Uber a Torino. A Torino perché? Perché una serie di, di esoli, di patrioti, ehm, soprattutto moderati, che, eh, che praticamente eh, nel gioco del risorgimento erano quelli che dicevano ok, dobbiamo lanciare il polpone, ma va bene anche per nascita eh, la malattia. Quando appunto, dopo il 1848, i polponi reagirono con esili, con car carcerazioni e così via, questi trovavano intorno a Kavour, qui uh, a un Torino, un'ottima sponda diciamo, per poter costruire uh, quella che sarebbe stata la futura nazione. E nell'immaginare questa futura nazione c'era un sentimento di rivalsa e, se non in um, qualche misura, anche proprio di, di odio uh, verso uh, la terra d'origine. Perché? Perché le, le, due, le due categorie diciamo, che avevano contribuito alla loro repressione, in, in particolare eh, il re Borbone e le classi popolari che, non avendo queste richieste di libertà e potendo eh, diciamo, <ride> di immaginare eh, la questione più principale, come portare avanti le proprie vite. Con uh, abbastanza risalto insomma collaborarono in questa, questa repressione. Ora, uh, la questione perennale quindi nasce un po' come in questa maniera un po' classica, di questo modo che uh, si uh, uh, arroga diciamo, il diritto un po' di narrare cos'è uh, il progresso, cos'è la modernità, cos'è la nazione e dopo l'insegnare a questo studio che diventa così automaticamente arretrato, un barbaro e così via, fino a diventare addirittura africano, mentre appunto il nord guardava all'Europa. Il mediterranismo, quello classico, giusto per diciamo porre un po' di indolenza su quello che accennavi, nasce nella mano, questo è la madre ha guardato il quinto e quello classico, il conservatore, il fratello, eh, anche se era fatta, diciamo, le piccole etnie politiche, quella che era la ceramica, nasce nella, quando la Polonia era nata alla nascita, alla fine dell'Ottocento, quando questi conservatori, che tra l'altro erano anche abbastanza, diciamo, tipoliti da quella che era la ceramica, Classi popolari del potessero farsi un oh, po' eh, prendere queste idee rivoluzionari quindi si impostava proprio discorso: non tanto come, il, come dicevo, questa eh, questione che non tutta la capitale, ma proprio su come il sud dovesse essere messo a valore in qualche modo e quindi anche in Africa, anche, anche somiglianza del nord, perché il nord era quello che dettava la moneta, il nord era fisica maniera agricolo e, e quindi, diciamo questo è, è un discorso che con varie produzioni chiaramente a livello di mangio con il poi proponevo questo discorso però ehm, negli anni recenti diceva Vincenzo cioè, giustamente questa questione meridionale sembra un po' sparita io non sono proprio completamente d'accordo nel senso che chiaramente alcuni dei suoi tempi di misura acquistati, ma soprattutto acquistata proprio la capacità di immaginare ehm, un, un futuro diverso del sud, che non sia appunto quello che cui è stato destinato un po' di un territorio che facesse la da, da riserva di manodopera e, e che avesse un ruolo diciamo, allo sviluppo del nord. Questa, questa mancanza di immaginazione è praticamente crollata la, anche diciamo, quella, in pratica capitalistica, quando un po' dopo la, dopo la fine anche, delle, delle contrapposizioni tra partiti comunisti, e così via, ehm. e, e soprattutto alla fine la classe del mezzogiorno aveva fatto un po' oh, delle meci di questo tipo I meditanali si ritirano a questa cosa, si avanza più quella, più che meglio, quella che poi viene definita la questione settentrionale. Quindi, questa aveva l'avanzamento della cioè, ma... ah, ah, lega. Che sono in fase insomma, nazista che non ce ci vogliono dire in questo posto, che questa lega arriva a dominare la questione meditanale. Di chiamare la rega settentrionale, alla stesso tempo del sud, che cosa succede? Eh, succede che ehm, i meditanali Diciamo anche quella della piccola borghesia, e delle eh, persone che hanno studiato, che sono anche un po' da questa situazione. hanno ah, cominciato a ah, immaginare ah, la loro oh, piccola lavaglia. Uno no. specchio, un meccanismo proprio con un specchio di verso di uguale le liste. Voi ci direi che noi siamo paziosi, eh, che siamo aggravati, eh, ah, sì, sì, sì, che non fanno le fare queste cose, e ah, allora mettiamo in luce tutte le volte i comuni. Il Napoletano ne vuole un portafoglio alla stazione del sinistro di Comunenza, che dico il miglior problema in alto. sono delle elezioni e poi durante una presentazione quando uh. appunto scrivavo che il regime propone era un regime che vedeva uh, gli amministrati politici che uh. mettevano uh. in, in carcere e antici, campali, che era lì e ne è stato uh. dato uh. un altro ordinato e addirittura uh, anche lui italiani che erano diciamo, uh, conoscivoli delle televisioni avremmo portato per la prima parte d'Italia il tracce di stampo vetteriano, quindi dal famoso panottico. Immaginando che, eh, che appunto gli detenuti non dovessero essere eh, più soltanto cacciati, ma anche controllati, che si sia fatto. Io dimenticarci, che però insomma, è stato detto che io sono colonizzato perché non ho queste cose, e quindi vi faccio questa parte. Uh, All'ultima configurazione che abbiamo visto, Vincenzo di fare, ovvero la questione relativa alla colonizzazione. Perché, diciamo, nell'essico marxista, uh, anche in base alle che cioè, uh, si è parlato tanto di colonialismo interno, si è parlato appunto di questo Grazie, che una visione molto complessa di di quello che la rispettiamo dopo, se volete, la, eh, la ricamiamo, uh, ma in particolare certamente si è posta a una base di questa, proprio, diciamo, in senso di questa grande di identità meridionale che sarebbe stata passata, rovinata uh, dall'impatto con il Piemonte, come uh, invece che è posta l'idea che il Piemonte avesse colonizzato in base, saccheggiato questo biodivissimo o il regno o di, di, di, di Napoli, delle, delle Sicilie, e questa cosa è molto problematica perché è una narrazione in cui sono cascate anche po' una serie di compagni. Eccombano, insomma, è una cosa che, che io, a differenza di, di, di, di tanti storici, posso anche capire perché effettivamente um, è un, un, un, un po' anche. Uh, Normale andare a trovare un momento in cui eh, attraverso l'identità si può ricostruire un percorso di classe, se vogliamo. Però è una, una storia cioè, che è, che diciamo, è, eh, è molto ambigua per tanti motivi. La prima è che non posso veramente definire l'organismo è stato fatto, per il semplice fatto che eh, gli eventi storici dell'epoca possano essere ricoverati come gli altri, qualcuno dei miei altri, che tramavano la, la fine del regno, che poi era vero che tramavano la fine del regno, ma non per diciamo, decolonizzarlo, eh, ma chiaramente per eliminare eh, uno dei principi prefusi, quella proprio che poi, quando si era per fatto <inciano> Analisti che poi in Italia immaginavano eh, ah, eh, ah, eh. di progettare la terra dei contadini, mi diamanti che tra l'altro i contadini, che in nella finità erano in prima linea per recuperare i diritti sulla terra, che erano diciamo quello che ti dai condizti. I giornalisti, cerchi, cioè, non avevano. e alla volontà, perché è una cosa che mi viene mai in discussione da questi approcci, è che c'è chi invece lo genera totalmente la questione delle medianare. E invece, diciamo sia nel libro mio, ma insomma, per me adesso non è una cosa, ma quindi lascio la parola, non c'è nessuno che pensa al sud più di tre anni Sì, ecco, esempio, mi sembra, mi viene così spontaneo il allora, dicevi anche raccogliere questo aspetto, diciamo, della, della rinforza della modernità, cioè del in che si sviluppa in qualche modo, che chiaramente è una delle nostre sì. gioco interne, delle nostre questioni semplionari, come viene posta. Eh, Studio. Cioè c'è sempre questo tipo di retorica qua. E eh, dall'altro lato, però, chiaramente, diciamo eh, è abbastanza evidente questo, che dentro la catena del valore capitalista meglio, cioè, voli è meglio svolgere alcuni luog specifici, al luogo di spettivismo, al luogo di migrazione, eccetera, eccetera. Quindi, eh, partendo da questo, io ah, ti chiederei. Eh, Tanto eh, così sorvolare un po' questo, questo fenomeno, anche moltiforme no, della economia regionale, che è stata una sperimentazione, possiamo dire, eh, che gli anni 70 ha visto eh, in qualche modo un tentativo di tematizzare alcune delle chiavi di Uh, che si era sviluppato principalmente diciamo, uh, sull'asse nord-est-nord-ovest, uh, in una versione che in qualche modo integrasse questo tipo di, uh, di ragionamento con alcuni elementi di, è di eh, lettura della realtà medievale. Chiedoi appunto mi sorrare su questo, di farci un breve racconto di questo, ma anche di lo specifico invece rispetto al tuo pezzo, perché eh, quello che mi pare particolarmente interessante di questo intreccio che tu vai a individuare un concetto elettrico, no? eh, di, come dire, non sempre le femministe sono autonome, non sempre gli autonomi sono i giornalisti, cioè sono. Sì, hanno a cuore la questione meridionale e non sempre eh, le, le femministe allo stesso tempo eh, si pongono questo tipo di questione. Quindi eh, è molto interessante invece, cioè, appunto in questa trama qua, provare a, a leggere eh, quello che tu, in qualche modo, hai fatto un percorso al contrario, cioè il fatto che ti è entrato che è migratorio, che si tratta di un'altra parte molto spesso, eh, poi ha contribuito a decidere una serie di idee, diciamo, che sono le proprie portato allo sviluppo del sistema di importazione. E quindi ti chiederei in qualche modo uh, di intervenire rispetto a questo intreccio, a come si è dato. E, ai Caratteri, cioè, come ho detto, il valore di oggi è molto perso di attualità tra i diversi che ha avuto questa fase. E poi, forse in questo momento, anche fuori della questione medio-l'anno. Eh, non lo faccio più a niente. Sì, sì, innanzitutto vorrei iniziare. Salve a tutti e tutti, e davvero per l'invito e per fare ragioni anche se qui, interno, io, per chi si è inserito in un'altra parte. Allora, di ancora rispondere, ma che la mia vita mia, è Sarada, che, sono dentro, allovo, io, Poi, a, cioè, che è una vita che è una vita che che diciamo, di Uh, e grazie anche perché il superiore di mi è entrato, perché, perché la questione di non è una questione locale, innanzitutto, perché se c'è una strada regionale in questo paese e in io lo dico proprio immediatamente, poi solo quando la passeggiata in questi giorni questa ereditaria è una cosa così forte che mi faceva veramente impressione. Io per iniziare da un po' l'altro, ma un troppo, dalla questione dello sviluppo, che un hai fatto una parte, mi è entrato domanda, ci volevo dire una cosa. Uno dei modi no, in cui il Sud è stato è rappresentato e continua a essere rappresentato, come sottosviluppato, come eh, non ancora moderno, come e crea un natalismo, no? e due liquide, tra, tra le varie le altre cose, è perché il Sud è rappresentato come luogo della criminalità. Esatto. Che essere milionari vuol dire essere milionari. Stamattina ah, anche ancora la bellezza della musa quindi capirete che sono molto suggestionati in questo momento, da questa giornata. Non mi interessava di non mi interessava di lui, perché io credo che esista una genealogia molto meridionale, di un modo molto italiano, di trattare tutto quello che succede ai margini dello Stato. A partire dal meridione, in questo paese, è imbalza l'idea che tutto quello che non è all'interno delle istituzioni dello Stato è automaticamente pertinente a altri fenomeni, come quello della criminalità organizzata. Cioè tutto quello che esiste al di fuori, noi diciamo che non è tutto in mafia, tutto il camono. È stata la loro vita, come che sono in E questo è un dolore, questa è una maniera umiliante di raccontare questi territori, e soprattutto non lo è stata in maniera strumentale, una maniera umiliante di raccontare le forme di organizzazione autonoma, e di auto-organizzazione che nel periodo si sono sempre sviluppate e si continuano a sviluppare per sopperire a una mancanza violenta dello Stato. E questo tipo di forme di auto organizzazione sono strutturalmente l'opposto di quello che noi abbiamo perché l'organizzata è una forma parassitaria del territorio che cui, cui lo abita, ed è una forma parassitaria che incovedisce certamente cervello cioè chi è già questo male, è una cosa che una tassi, io, non dà a sta bene, è una cosa che non fa studiare più questo male, l'autore che con tutto sui, tutti i suoi limiti e molti sono sempre vatti per trovare a fare il contatto. Questa differenza è molto importante da fare oggi, perché se oggi noi ci troviamo in una situazione in cui, opponendoci a, a alcuni tipi di misure dei sistemi pauperali che in questo Paese possiamo definire come disumani, ingiusti e figli di una concezione indicativa dello Stato e infatti ci sentiamo dire che per questo siamo dei cambisti che per questo siamo favorevoli a una buona vita per i vostri lacrimini organizzati che devastano il territorio da cui noi veniamo, questo è il figlio della geologia penitenziaria che mi raccontate per alla Commissione di questo Paese. Questo inutile specificato non mi dà, nessun modo mi sono il sistema di progetti dei non solo sono mosso perché ovviamente lo stereotipo della nostra vita, non è un po' non è un mese, non è un futuro. Però mi sembra importante perché le cose vanno raccontate, ma le secondo me, negoziando delle tecnologie che ci sono, non le voglio che ci sono. Allora, e mi sarebbe importante partire da qui anche per lavorare alla tecnologia su cui noi abbiamo lavorato, su come di contribuire perché ehm, tutti dire che quello che bisogna vedere è il metodo di applicazione perché soprattutto ce l'avremo con l'elenza pandola. Non abbiamo fedà, io attengo a questa categoria di persone, quindi per più più anche lavorare a questo tipo di ricostituzione ha costantemente eh, problemi problemi etnici, etici, politici, non altro. Grande tema, soprattutto se le ville. Mi dica eh, faccio massa, per esempio, sono stati i di degli anni '70, hanno subito è stata eh, una delle cose che fa in mezzo, funzionamento un giorno, tutto il lavoro che abbiamo fatto. E cioè, raccontare l'esperienza del calcio per qualcuno è stato anche un passaggio molto importante della radiografia. Eh, io su questo a un certo punto, sì, perché, insomma, eh, anche senza avere difficoltà di un po' abbiamo lavorato con questa strategia, ormai eh, non ce l'abbiamo fatta, abbiamo lavorato interamente, cioè, questo anche per comprendere il contesto, cioè il momento in cui chiunque abbia fatto tanto, cioè, sono anni molto disquilibrati, che stavano lì a scrivere anni 70, non mi è detto, vabbè, se vi non lo so. Vabbè, eh, quando abbiamo dato le stampe di questi libri che nel frattempo sono passati anni in questo processo, veramente sono anche le in del mondo diverso da quelli che era erano stati scritti e oggi noi siamo in un mondo ancora diverso rispetto a quando che sono usciti o per in un paese diverso e qua dicevo la parola del libro di Pietro del Diputato, è un mondo della nazione, ma perché poi in questo paese la nazione si vede, la cifra civicamente, non si vede la mia buona signale per noi Sappiamo raccontare come anni di gioia, ma sappiamo raccontare come anni di una realtà d'avanguardia. Cioè, non so, come dire, l'Italia non è più un paese di avanguardia culturale, non è un fatto di tempo, in quel momento è stato. E il femminismo italiano in quegli anni è un'avanguardia culturale, un fatto di compagni e anche compagne compagni in giro per il mondo che ci vanno a guardare. Questa è una nostra struttura, invece, abbiamo una struttura a volte, no? È anche per una molteplicità. Scusa, che casa, Soprattutto questo, come se dovessi, fosse un colpo di quanto disperazione. In questo senso, a me è interessato, certo mi è interessato, mi è anche stato fatta da questa faccata e incredibile, no? E a questo punto, il contatto, è una cosa fare una cosa sui movimenti femminili, nell'autonomia, l'autonomia, meridione l'elezione, da dove fanno? Io ho cioè, a partire vuoti no? dall'idea che comunque questi tre poli, autonomia, del e comunismo, sono tre poli di una triangolazione possibile, in cui una di queste due cose dialoga con l'altra più per mancanze, che per, per mancina, no, non so quindi, per mancanze che per certezze. Eh, per vari motivi, prima di tutto perché la comunità del territorio è stata un'opera molto più complesso e anche molto meno utilizzata, non è vero che sono state anche città vicine al destra, ma anche a Roma, per esempio. Eh, C'è stato qualcosa di strutturato okay, a giudicare, magari a Napoli, però questo ha anche un altro grande problema, in Angoli, eh, questo è il per Napoli, invece, non è la provincia, Napoli, che la risposta è tutta la famiglia del Sud, cioè si conoscevoli con la famiglia del per tutto, quando le differenze sono avvistate, e per, per esempio, esempio i ministri in Italia, nel sud Italia, negli anni 70, sono stati tanti amico di provincia. Una realtà di come quella attrezzata del lavoro domestico arrivava in luoghi dove normalmente altre forme di organizzazione politica verrebbe propria, più difficilmente arrivavano perché toccava la vita delle persone, non è fatto per il determinismo fondamentalmente. Quindi, Quindi capire qual è il confine tra autonomia e in non autonomia non era facile, questo è stato uno dei più, molto, più molto, eh, capire e che su questo anche spesso naturalmente abbiamo avuto delle mancanze nella capacità di leggere alcune delle volte non le piani che erano un po' un da tutti ad alcuni schemi, e lì il primo sarà un problema anche come molto spesso le nostre categorie politiche soffrono dello stesso sviluppismo lineare Altre volte. Non dico che c'è, però magari in Italia ancora questo problema, non ce lo so, siamo costruzioni no? in fondo, perché c'è un'idea molto specifica di come se è il luogo padriarcale, sia il luogo di non emancipazione, infatti è anche vero, però poi non è che insomma negli altri luoghi per percato invece stiamo fermando, cioè sì, sta levando, fa comunque più buona salute di quanto po dovrebbe essere, ecco, mettiamola così. E l'ultima cosa eh, che voglio condividere qui eh, è che la abbiamo le purtroppo anche le comunità della autonomia sono state spesso comunità che hanno delle difficoltà in interagire con le femminizze nel è stata una cultura profonda, e è stata anche una storia di grande violenza, è una storia anche di grandi violenze, no? violenze che tanto non subito all'interno del e anche una tipica di violenza, perché comunque essere compagni significa eh, subire la violenza all'interno delle proprie famiglie, e poi subire la violenza dello Stato, della Polizia, e poi non lo stesso, piuttosto, anche tutti gli spazi che, che queste persone non hanno costruito come propri. Questo secondo me è importante, non perché dobbiamo ritenere il nostro passato ma ci deve capire se le nostre, ci deve anche a capire che ci sono delle delicatezze, no? Che forse vanno, eh, cioè non ci fiduciamo, però sanno di sì, per non di qualcosa. A me è colpito tanto, magari, dopo è proprio questo il eh, processo che ho fatto all'inizio: di parlare, di essere in contatto con tante compagne. Io dico sempre, io devo ringraziare le persone che non hanno raccontato la loro storia per loro che potesse scrivere, ma io devo anche ringraziare in qualche compagnie che non sono sentite di raccontare la loro storia. Perché il silenzio in alto ha messo a distanza di 40 anni, che è un silenzio dovuto, a che poi ha ancora più tanto, a me ha fatto tanto. E questo mi sembra no, anche l'atto di ringraziare qua la prima memoria non è riuscita a il ciclo di città trasmette una cosa che secondo me fa parte di un processo di credito che dobbiamo continuare <peine> so a gestire. Grazie, Maria. Adesso, insomma, così anche io ho trovato una è molto interessante questa gestione che fa il mio direttore rispetto al fatto che in qualche modo una parte del modello dell del dello Stato Unitario eh, sia modellato per tutto forma Eh, quindi in qualche modo c'è cioè anche caso di risultati ma anche la società di diritto stessa no? la società di diritto è stata eh, costruita in questo modo eh, quindi no c'è nulla su come entrano queste contraddizioni su come sono costruite in qualche modo della, dello Stato eh, um, um. detto questo voglio farvi una domanda a testa e una domanda a tutti, così poi avremo il dibattito. Eh, con te cammino, vorrei rimandare su una diciamo, questione che, eh, che mi pare interessante eh, trasparire nel libro, anche qui, venendo un po' un po' ma anche una critica no? agli diciamo, operai del nord e eh, del sud dell'Europa eh, volta. E, um, e rispetto a questo vorrei porti la questione di oggi, no? nel senso che per esempio il racconto che viene fatto uh, del sud uh, rurale, eccetera, eccetera, hanno fatto, ma, possiamo dire che, che, che abbiamo assistito in questa seconda metà di secolo alla fine della città magari, no? e, e quindi poi cosa è fatta questa costruira Logge. che vale per il sud ma vale in generale per tutti gli spazi non metropolitani, eh, è, un, è una questione perché qui il racconto che viene fatto sia del sud sia del sud non c'è presente e sono pochi abbandonati, però in realtà se non lo vedere qua c'è eh, eh, la metà che sta per i qua c'è la lattia di vita, qua c'è il palazzo di paralogismo. C è, c è. E invece a te, Carlo, vorrei rispetto a questa questione dell'autonomia, no? in qualche modo la, la, la specifica dell'autonomia meridionale e se vogliamo anche in questa serie di economie senza usare la minuscola, l'emerge di un movimento le l'emerge di una questione meridionale. No? Eh, Oggi mi sembra comunque, diciamo, a livello sociale questo elemento uh, di un'autonomia uh, eh, sia difficile da intracciare nella narrazione che fanno i compagni e le compagnie, anche rispetto senso uh, assurdo, ma non solo, ma in realtà a livello sociale pare uh, che ci siano dei fenomeni che ci parlano uh, invece di. Ah, ecco. E quindi ti voglio chiedere eh, un po' come, come, come vedi questo aspetto, e appunto, in questo senso, anche dove sta l'attualità, ricordici cioè a quello che dicevo. La domanda che farei a tutti e due è un po', eh, invece, mettiamola così, è eh, un po' provocatoria, però secondo me è importante. Eh, rispetto a eh, una lettura che eh, si fa spesso, eh, in qualche modo, di uh, una finere delle, delle forme alleanza di realizzare di passo. Il rischio è eh, quello di spesso, eh, eh, di eh, di provare a eh, trovare le forme reali, di omogetità reali, le funzioni che ci spingono a contestare il capitalismo, eh, di trovare delle poi opportunità no? in qualche modo, modo per stare insieme, perché siamo tutti entri tu, per vedere tutte le capitaliste. Quindi, tutto questo, secondo me, avrete entrato qui, forse avrà la vostra postura, no? Della postura tra i giornalisti, tra i sviluppisti, tra i comunisti, la e, e mente del ha cominciato a mangiare, si è posto questa domanda, diciamo, come risolvere i problemi del giorno, quindi entrando nella questione finale, io dico, io faccio un'altra sentenza per capire come è la per la maniera, perché, eh, però hanno avuto questo pezzo di ridurre il meridione a un'unica dimensione, che spesso coincideva banalmente con quella della detenzione. Questa dettenzione per quanto tempo abbiamo un po accennato è concisa con appunto l'unica visione possibile per il Citerlo, in, in quella dimensione della sua dimensione rurale. E questa, uh, questa cosa qui non diciamo, fa giustizia del fatto che effettivamente il periodo è composta di tante eh, realtà culturali, sociali, linguistiche, eh, produttive eh, e così via. Uh, Carla Giorgio appunto, oh, è difficile per lei pensare a Napoli, io sono un caro amico che mi ripeto spesso che di letto, perché, di questo dialetto perché abbiamo cammino di politizzare anche loro, è, appena... è una situazione abbastanza giusta perché si tende ad associare con Napoli, che è una realtà urbana, ma ci sono però, zone rurali, oppure eh, montuose, che adesso vengono definito questa fantastica dedicazione di aree interne, che hanno tutt'altro il tipo di. di, di il problema è che è cioppare, non si sente una differenza di caratteristiche di un paese di pomodoro. Ancora una volta. a le di isole. Io ho un punto di vista esatto, che sono difficile eh, parlare perché la questione è stata effettivamente una specificità che si tratta per il milione di tante ragioni, anche da un punto di vista in Italia. Però anche i ruoli delle isole, esistono. ci e adesso Sicilia è nel mezzogiorno è una volta anche negli dati statistici eccetera ma diciamo che alla fine poi eh, la Sicilia è stata l'isola della per, per eccellenza per lì, abbastanza la Sicilia di in, in, in realtà è una città è mai stata e una città che ho mai stata e quella è una città ho mai e quella è a fine, ma quella quella roba lì era una, appunto l'autostodio per Napoli per, per, per, di cui accennavamo questo piccolo capello per dire come è, eh, immaginare la post realità in, in un territorio che però già nella storia dell'Italia ha cominciato ad avere varie evoluzioni. Chiaramente il sud è, eh, a livello immaginario, soprattutto per cui immaginario è passato nel dopo la guerra, in cui penso diciamo, banalmente di questo del Mattere, eccetera, è molto associato a quella roba di quello sguardo, che può cuore, questa è una attività passiva eccetera però la grande contraddizione di quello romanzo è che praticamente la città scuola cittadina è cominciata a fare da due anni dopo la sua un diverso lei è tornato io, colpire e quindi in questa postura la realtà uh, se vogliamo prendere quello come un punto di riferimento invece che emergono uh, tante cose diverse di cui un abbiamo parlato, uno i contadini del dopoguerra no. si organizzano e fanno, fanno le corte no. agrari, cioè praticamente loro, loro, prendono l'iniziativa e finalmente in eh, maniera comunitaria e diciamo con uh, mille di difficoltà uh, fino, a fino a che venga fatto la riforma agraria e finalmente faccio il terzo punto del mondo che Italia, per cui nel tutelare spesso, per tutelare ancora porto di Napoli l'anno, non si si faceva pagare eh, anche attraverso lo scambio delle risorse coltivate e questo ha anche dato una luce critica verso quelle persone che pensano appunto solo sì. sono due modi, sono passate in po' questa al sud, naturalmente, a Provenza, al dono, all'ospitalità e così via. Le volte contadine hanno messo subito diciamo, questo paradigma già negli anni 50, negli anni 70 nella realtà urbana, come Napoli, del Sud, uh, il libro sull'automia, facevo cioè, prima, ovviamente te l'hai scordato il nome del libro, vediamo se ti vediamo che tu me lo, se tu e invece mi sono ricordato, per farlo abbassare il po' di fotografia, ma uh, sostanzialmente l'esperienza degli anni 70 a Nato dimostra appunto che quello, uh, è la brutalità uh, già era posta parte negli anni 70 in un territorio che però uh, l'industrializzazione l'Atalia per è a assalata. e hanno detto tu devi industrializzare perché sei aggregato, okay. in un territorio meridionale, quindi ti possiamo dire cos'è per l'acqua Facciamo una fabbrica di tecnologia a tanto, e ci sono questi, questi. Come dire, questi sono secolari. Facciamo che la sapienza non serve questo ma paesaggio, il mare sta un po' più giù, insomma, non c'è niente da preservare. E in più, questa natazione era condivisa pure dal Partito Comunista. Il Partito Comunista diceva: noi a questi lavori. Questi contadini più corti che non sono familiari di, di, di capire, ehm, di capire diciamo, ehm, come com dovrebbe essere fatta sia diciamo, la coscienza di classe, poi per il partito comunista che la coscienza di classe, come si sta in una società proprietaria, da già operare, sostanzialmente, e, e quindi facciamolo diventare degli impronti di operari appoggiamo nel, nel mezzo gioco. Questa, contraddizione il si riconosce a Napoli dove, appunto, alle, vicine, alle mille esperienze di organizzazione ehm, di cui hanno accenato, ma infatti, per farvi solo un esempio anche con la barriera, cioè, un piccolo uh, diciamo, movimento di organizzazione a Napoli, l'economia uh, che si muovevano intorno alla strada, al piccolo, al quartiere, erano una delle cose che, che diciamo, consentivano a queste persone di, di non fare e sostanzialmente criminalizzate sulla parte di questi periodi quindi per le persone che erano inattività politicamente per la criminalità, quando va quando quando va, invece, a promuovere bella disciplina d'arte e così via. E quindi, che cosa facciamo? le decomposizioni di queste persone invece in essere questa narrazione sulla base di una cosa che è tracciata anche da un'altra parte della mia descrizione che hanno fatto? Anche il suo essere anche angolato in questo libro, è questa serie di interventi che e' proprio quello che è molto duro come in realtà lo stereotipo sui superventi, la sanità, eccetera, sia lo stereotipo che si può applicare alle persone nate. C'è un esempio che viene un po' che è quello delle lotta che a un certo punto i disoccupati organizzati facevano per provare a strappare il posto di lavoro, sapendo che il colombiano era praticamente limitato dalla gestione mentale del moneta. Anni. Quindi, diciamo che passando dagli anni 50 di oggi, si dovrebbe rispondere a cosa con una complicatissima domanda, oggi chi dovrebbe eh, mh, diciamo, riprovare a immaginare qualcosa di diverso dalla da sud, sicuramente dovrebbe provarlo uh, a fare introducendo una variabile di classe in successo. Variabile di classe che eh, oltre a quelle di Chiaramente quelle cioè, di genere e razza, quella frattura geografica, um, diciamo che tu giustamente dici, che una delle prime cose, non spesso che ne ci dovrebbe far immaginare quindi che dal lato dei sfruttali eh, non ci sono neanche alcune strutturali, perché la strutturalità di oggi, diciamo, vogliamo dire così, vuol dire, campagne, vuol dire da largo, vuol dire braccianti che, che non sono, no, diciamo, due origini ma che vengono sfruttati no, diciamo, nelle stesse condizioni, il io non è: nulla cosa che stanno dire, è dire ma dobbiamo fare tutto il risultato di quelle, di quelle, di quelle settore alimentare che si fonda sfruttamento di queste, di queste ma io penso anche un'altra, proprio per fare un po' politica di questa mutazione di cui parlavamo DETA, cioè che noi dovremmo provare un po' a eliminare queste trigonomie che, che, che formano il, i nostri discorsi. Per esempio a Napoli c'è un'unica un discorso che vengono avanti a questo momento, e per me dire quanto, e, e questo parte già anche per i compagni, non, non lo dico apposta a che vuol dire quanto, uh, diciamo, uh, quanto la um, guerra di classe in qualche modo ci sta, quindi hanno fatto una serie di grandi e una serie di attività di legalità. E allora io invece penso che, come diceva pure il Presidente, l'ha detto, l'illegalità, cioè la questione delle criminale criminali è una cosa che influisce soprattutto sulla vita delle classi popolari. Noi dovremmo cominciare un po' a fare le di distinzioni e dovremmo immaginarci anche di stare a fianco, magari a quelli che stanno in queste altre, ma diciamo delle posizioni più subordinate. Mettere insieme tutti questi soggetti è molto difficile. Eh, da ciascuno delle campagne, che stanno in città e stanno o le più legali, oppure in eh, quella, diciamo, che si al e si fanno parte anche molte donne che le fanno l'economia sicura, e così via. Nelle aree interne, eh, detto, ci sono ancora un di problemi. Immaginarsi tutte queste cose eh, vuol dire riportare un'idea di dell'interità che noi abbiamo praticamente perso perché, perché stiamo a rincorrere un mito omogeneo che sia o quello del gruppo dal punto di vista oppure quello del soggetto rivoluzionario eh, di turno. Io ho sfruttato questo dono della natura del... che ci ha fatto il fatto di essere napoletani, no? Che, che ultimamente fa molto di moda, uh, io lo sapevo che noi stessiamo queste dimensioni di classe, di classe, di genere, di una struttura geografica, ma che teniamo soltanto una sola considerazione, quindi pensiamo soltanto ad essere meridionali, o ad essere donne, o ad essere sfruttate, e io lo dico conoscivamo, la nostra figura da loro. Non è io cosa rispondere su queste idee, in è una cosa che è che è una cosa che si può fare, è una cosa che si della fare, è che che che cioè questo tema, io l'ho risposto all'inizio in termini di rappresentazione fatte dall'esterno, però poi anche in è un problema di altri no? che ma anche tanto anche dentro la comunità auto-organizzata, cioè eh, sì. faccio un esempio molto pratico, cioè la divisione tra la buona autorizzazione e la cattiva è una cosa che abbiamo in sulle nostre vite, perché... Se fai l'invito a scuola, tra cui ragazzi, dei quartiere popolari a Napoli, sei buono perché lo fai con una camorra. Se un del... non lo fai, lo faccio anch'io, non sto dicendo in termini, no? Però sei anche l'eroe che fa quella cosa lì, che fa in realtà a sofferire veramente con un nel del mare, a parte dello Stato, ovvero non sofferisci, perché questo, certo, vi mando anche detti, no? Cioè, eh, quello. Se poi quegli stessi ragazzini di quegli stessi quartieri popolari vengono uccisi da un poliziotto mentre fanno una rapina con una pistola a in mano, tu li difendi, improvvisamente diventi quello cattivo, diventerebbe un'età organizzata. Io ci tenevo a dire questa cosa perché penso che facciamo una piacere anche a Carmine, però purtroppo proprio in questi giorni a Napoli andremo tutti eh, presenti a cancellare il murale spagnoli dedicato a un russo, un russo ragazzo che grande fa, è stato ucciso a 15 anni da un poliziotto in borghese, mentre faceva una pina con una piccola un scattola. Uh, quindi questi ragazzi, questi, questi quartieri sono quelli che esempio, in dubbio di stato progresso devono essere aiutati, uh, salvati, per cui serve il volontariato, per cui chi appena, in un'altra ricerca sui regali, passano, c'è un genere dello Stato, tutti si muovono bene, sono effettivamente gli stessi che diventano solo un criminale un meno, che è meglio che non arrivato a metà di fare realizzati per giorni e lo abbiamo fatto subito dopo. E questo viene fatto sia da una rappresentazione che viene dall'esterno ma anche tanto da una rappresentazione che viene, per esempio la, dai giornali napoletani, dalla sinistra napoletana, no? Anche se perché c'è questa è reacchi anche molto pericolosa nel sud che tu sei meridionale, ma non sono meno No, di distaccarti, di, di, di, di cioè, un po' del titolo di cristallo, no? Sì, è una barattura intersezionale, diciamo, di del femminismo. Eh, questo per me è, è, è un tema, un problema un altro mondo, poi anche sul modo. Poi, c'è il conoscimento di Napoli, meglio di me, ci sono solo tre anni, politicamente mi sono formata a volta, tra l'altro. Però oggi va anche molto di moda la questione della di di Belle, no? fuori controllo, completamente in mano, anche in un'intera organizzazione, che è una cosa anche molto vera e poi c'è anche, per fortuna, cristallizzata anche le piccole battaglie che sono state vinte anche con un ritorno, diciamo così, dalle istituzioni, eh, dopodiché, purtroppo, fa parte anche una poltronizzazione a sua volta. Cioè, paradossalmente, poi la gente, sono ancora più triste a Napoli perché vogliono vedere una serie di cose, tra cui vogliono vedere l'illegalità. No, vogliono vedere, spazi auto-comunizzati, occupati, che sono in là. Che da un altro lato anche che poi eh, è anche gli spazi, per il momento, ma dall'altro lato che posto Ogni volta? No? Perché le nostre vite vai in una direzione o nell'altra, saranno anche, anche dentro categorie di identità, uno sguardo o altro, se tu sei questa roba qui, ti quindi, cioè, quindi questa è una domanda che secondo me la lascio più che altro a destra, diciamo così. Eh, aggiungo una piccola cosa al volo che mi porta poi alla conclusione che del settimane fatto Come dicevo, io mi sono normale nella città del nord, l'ho molto pulita per tre anni. Eh, anche quando pensiamo a pensare ancora più pensando questa differenza mediana, secondo me dobbiamo ancora fatto pensare a quanto i movimenti nazionali in Italia nel nord, tu cresci al sud e pensi che le cose succedano sempre da un'altra parte, no? Sempre. Poi arrivi a Nord, vai a il quartiere delle persone sono in E questo è così, l'avete imparato con anni da no? seguendo Alfonso Navella che ha scritto a sua volta il contributo nella con eh, eh, ha dato tuo progetti autonomi posto sua storia. Ma che ha è punto questa storia? Qui questa è ancora una cosa molto presente: il ne è femminismo per una storia enorme, poco eh, tematizzata, però. poi dove finisce il è una domanda che faccio sempre, se guardiamo no? i movimenti è una grandissima domanda, anche se abbiamo un'invisibilità, ma è una domanda non è un domanda che è tenuto così, che è una domanda che è una domanda che è una domanda che è una domanda che è una domanda che è che un è una domanda che che e le uso per arrivare all'ultimo punto, che è quello delle neanze, un perlomeno lo, lo sintetizzo così. Eh, di questo potremmo parlare per ore, diciamo che a me interessa sempre molto partire, che ci ho diciamo, provato un pochino in questo saggio, spero che su questo si vada avanti, anche dal ragionare su cioè, che sarebbe davvero l'intersezionalità, che penso sia una parola molto abusata cioè, oggi, ma io credo che l'intersezionalità funzioni quando è rinunziata nei territori a partire dalle lotte reali. Uh, questo che vuol dire, tutti noi, prima si vuole parlare anche con un carro, un carro, cioè sono due carri in parte... Io ho pensato a un Certo, mi pare il minimo, Guarda, non abbiamo nemmeno un paio di commenti, un Dicevo, eh, tutti noi ci siamo formati. Cioè, noi adesso siamo davvero tanto formati come come lo vado a pensare in un'esplosione, come lo siamo, insomma, molto della faccenda delle discorso del manuale, del discorso del pensato, del perché secondo me rispondevano a delle perplessità, cioè, come dicevamo, che c'erano nel sud, da dire, guarda, abbiamo ancora letto questa cosa, non ancora della storia, cioè che i dati non sono mai nelle rivoluzioni, sono sempre in un'amore, io come me, per ecco, qualcuno ha scritto quello che ho detto da tutta la vita. E quindi sono sempre stati tutti i miei figli, soprattutto in come categorie di analisi. Dall'altro dico questo, il rinascita, l'uranismo interno, è importante fare queste categorie, dopodiché poi l'uranismo è, no? è anche un'altra cosa, quella della mia forma, no? La nazione è anche il regolamentata in altri modi. Se stiamo usando per la razza, in modo perché per la mia razza non, la mia del mondo, gioco, non la di un è un giorno, ma è un giorno molto più evidente. Purtroppo che l'avanza è anche una cosa che si definisce in modi diversi e che è il criterio della ha fatto si definisce in modi diversi. Io credo che una cosa che è molto importante per l'allianza finita è imparare ogni intervento di un giorno a ricordo con professioni dei criteri. Perché noi facciamo il giusto di avere un'idea che non ci di più relazziato. Non lo è, ci sono persone questioni che sono, e ci sono che sono tante, noi pensiamo un po' a a pensare in questo. Però oggi il discorso sulla razza Italia è importantissimo, sì. perché la parte per per sì. del popolo, il discorso di sgarramento delle perigone, si è sì. giocata, sì. alle gerununioni sì. di Salini e poi a tutto il resto. però dobbiamo sì. stare molto attenti, ma non per una questione di teoria, ma per una questione sì. sì. di italianza, per un risultato avanti, che in questo momento ma la stessa ma hanno la stessa stai ma allo stesso modo, è stessa funzione e quello è, cioè, discorso solo se non serve a piacere una stretta, diciamo, quella che sono stati sui materni, saranno uguali a chi, non so, so non ci buoni, ma è buoni, a chi vuole, a chi vuole, a chi vuole, a chi vuole, a chi a questo è un altro pezzo che smonta una cosa che è violenta, che è il nazionalismo. E che continua bisogna essere ridotta, che continua bisogna avere un fascino straordinario su tutte e tutte, su tante e tante. No? Quindi in questo senso poi, va visto succedendo me è importante oggi che abbiamo delle alleanze in questo modo, perché l'intersezionalità, appunto si fa tanti pezzi, ci sono diciamo, mezzi diversi. L'Italia delle alleanze di intersezionalità serve anche quella di una è interno, secondo me. No, in mezzo ad altri, bisogna che cioè, questa cosa noi la chiamo appunto. Non per dimenticarci un passato biologico, di cui c'è cioè, anche un attimo. Non vuol dire che cioè, la base minima che non ci vediamo, una reale, ora, non la vita reale, ma non la vita in Ma è. Ma. È, ma, è, ma è <ride> ma cioè alle alleanze che sono invece giudicate, quindi non è un raggiunto il senso di potere che non ci sta più bene. Eh, grazie mille a, eh, a entrambi, eh, ovviamente avrei la possibilità di raggiungervi, ma avrei le domande se ce ne sono. Se stesse, che Rico, record, ouais. io, io <sess> sono con un nuovo piano, fatto Questione. a fare una breve che questo, questo approccio di rispettatore e la parola è, lo è un un una cosa che mi ha detto è un consiglio se c'è fatto l'indicazione che ha fatto dire la parte che mi ha ricevuto l'importanza della faccia di rispettare in, in questo modo di rispettare Ah, io non sono rispetto al tema, penso che già appunto, nella degli autonomi che abbiamo parlato, si parla molto di carcere, di di dati e degli altri. Poi, generalmente, di autonomi hanno molto ha questo valido, ah, sono Uh -huh. eh, non so se risponde esattamente, però una cosa che abbiamo fatto in questo che è che abbiamo fatto un'esigenza di legge sono i numeri di metropoli per la rivista dell'autonomia, che ci sono su di me i 6 e 70, cioè anni 70 e la anni 80. Posso dire che scrivano, che hanno in carcere, o sa, in carcere, o scrivono che hanno finire in carcere per uscire il numero che vengono usati. Eh, per il traduttore, raccontava di vita in germi e moro che si era interessato, questa è sempre una cosa. noi giorni, ma sono sempre molto, perché in ah, realtà è una vista anche molto più non so come dire, cioè, a me è sempre interessa leggere, non avere tutti i ma anche ci sono i non prima, la gente, che sarebbe comunque questa già che era però in realtà, in realtà, in realtà, in realtà, che mi scrivevano anche della loro esperienza interna. Non ho sempre risposto, comunque sono le buone, cioè ci sono stati editi comunque i volumi, poi ci sono anche i numeri di questa rivista, e tra l'altro c'è la cosa disoccupata, che c'era prima, una le in i testa, i modi, la cosa disoccupata, per carità, che per me è stata poi per di sarà la maggior parte del mio lavoro. Allora, c'è perché sicuramente si è iniziata di in maniera molto diciamo che storicamente è un po' grandissimo per la di classe sul, uh, sul piatto della, della, della produzione meridionale, nel senso che lui in maniera un po' uh, famosa, sostanzialmente immaginava la società italiana ehm, con questa metafora che è una cosa proprio che l'economia che si melava, le interno, invece molti, pensano a un problema che si inquadra che sia un bel di colonialismo, ma anche c'era un'immaginazione coloniale ehm, molto forte perché eh, tendeva diciamo, a collocare tutto in un orizzonte Globale. non è un caso, diciamo, che poi eh, anche Carlo ha fatto dei primi elementi sui corsi coronari, siamo uno dei punti di riferimento principale dei corsi coronari. Però la parola rispetto alla questione mediterranea, dunque, appunto, diceva, la parola mediterranea che stava a puntare a piedi, in un è una questione che rivolta tutti, quindi rivolta anche in Nord, perché se all'operazione mediterranea, gli dicono che il, il contatto mediterraneo è anche parco, è e, e, e lo è per uh, motivi uh, naturali, perché di l'integrazione universale era dominante, allora forse dobbiamo rimanciare questa cosa, um, eh, eh, rimanciare questo rapporto, mettere in crisi l'egemonia degli industriali territoriali e delle cariche regionali, e regionali appunto, non è questo tipo di alleanza. Chiaramente il suo destino come dire, un destino molto controverso. Uno che il partito comunista ha tradito diciamo, l'ipotesi rivoluzionaria di presa dello Stato, eh, che Gianci ha fatto, e Togliatti ha, ha lavorato attivamente per diciamo, presentare una questione un po' più, diciamo, light, no? e, e, del pensiero di amici. E quindi, per lo stesso motivo, il movimento quello negli anni 60 e 70, però forse il partito comunista diceva che ce ne facciamo di Anciano, ce ne facciamo lontano. Eh, allo stesso tempo invece eh, Gramsci eh, ha cominciato, la versione inglese dei 25 ha cominciato a viaggiare intorno al mondo e eh, la cosa curiosa è che molti, molti moschi dall'America Latina all'India prendevano Gramsci come riferimento perché dicevano ma non possiamo alla di marxistiani di proletariato perché noi il quale proprio non ce l'abbiamo in India, non ce l'abbiamo allora, proprio i canti hanno preso questo linguaggio, di questo diciamo, uh, questo linguaggio della subalternità. ci parlava di tutti i subvalidenti. Quindi usare una, un, una parola più aperta di quella di, di loro italiano per includere anche altre categorie, eh, diciamo, dei soggetti all'interno di quello pensionato rivoluzionario. allora io dico sempre che dovremmo ripartire la prima questione. Di più aperta di lanci, che ci hanno offerto questi studi, questi studi che poi hanno diciamo, molto in connessione, molto di eh, un po' o diciamo, in India, e così via, e che appunto dovrebbero farci ripensare il eh, sud al di fuori di quello no, che, che, che, che diciamo, siamo abituati a pensare perché se uno ha cercato l'operaio. Per sud anche se dell'Operaio settentrionale con Giovanni Nord, oppure ancora oggi, magari, cerca. Anche se cosa si così, oggi, il progetto di Luzza nel Comunità di Alto, è passato a fare una quella notte, in parte si sì, può fare un progetto so di ruolo, so, uh, comunque, i soggetti che hanno una certa sono fuori da questa, questa storia. Qua. allora, la andate a eh, per avere un approccio di classe, un approccio di, di alleanza dal basso, bisogna andare a vedere come questo branchi un po' modificato può andare oggi, diciamo, a, a riguarsi. Nessuno dobbiamo immaginare, non soltanto, il oh, destino oh, dei, no, dei mediali, perché quello a livello, parlo da tutto benissimo, eh, è ancora oggi nei collettivi altri, ma proprio cioè, nei, nei territori militari succede? Eh, questa è una, è una domanda che, che ci dovremmo porre eh, guardando dal basso a eh, um, quello che succede e non con un approccio, eh, diciamo, di distanza. Va bene, ci sono altre domande, intanto vi ricordo che sia il libro di termine devo rovescio della nazione, che... <ride> che gli autonomi con undicesimo eh, sono al banchetto finale, quindi se volete leggere. Sono eh, No, c'è solo uno. Allora abbiamo ordinato il tipo sbagliato. No, no, scherzi, volume è, è, è giusto, sì, abbiamo ordinato quello giusto. No? paese che non può tenere in considerazione questi aspetti di integrazione differenziale dal lato diciamo, sociale, dall'altro lato quello del capitale anche di una messa a profitto dei territori che si ha in di differenti, ma anche perché eh, cioè come dire sembra una banalità ma si è sempre la provincia di qualche ma no, la periferia di qualche altro centro, Torino in particolare, è la città ad oggi, la città di grandi dimensioni più povera del nord Italia. E eh, direi che anche qui non è un caso se vogliamo una dinamica storica percorsa ed e che sicuramente l'interrogativo del dove sono i nostri no? eh, è un interrogativo che deve tenere in conto tutti questi aspetti, tutte queste complessità e anche un po' lo scopo del Festival alla fine è questo, cioè eh, riuscire a iniziare a porsi i problemi che vengono di quest'anno e quindi costruirsi una complessità che possiamo tradurre in eh, una visione politica chiara da offrire eh, a chiunque voglia, voglia condividerla con noi. E, vi ricordo che domani ci sarà un'altra giornata del Festival, avremo quattro eventi che saranno fondamentalmente eh, il di dibattito su Crisi dell'Occidente punto interrogativo con Raffaele Sciortino e eh, la relazione del Confido, eh, in cui andremo a discutere fondamentalmente di guerra, la eh, crisi della globalizzazione e questi temi eh, eh, poi vi sarà nel eh, pomeriggio eh, un eh, concerto di musica da camera, ehm, per il primo esempio, e poi una performance artistica. e eh, La sera eh, l'incontro alle 21 con Alessandro Barbero. Vi eh, invito tra l'altro, se volete, a fare un ciclo sopra che c'è l'allestimento della mostra dell'anno 47 che durerà eh, per tutti i due weekend e è molto interessante. Eh, vi ringrazio a tutti